Sì, sì. voi siete, siete i principi del pettegolezzo quindi non mi coinvolgerete affatto ma se non tribunale grillo non è pettegolezzo almeno su questo qualcosa sì, potrebbe sì, aggiungere sì, sì, sì. ma invece gli altri candidati delle, per, a premier li conosce lei oltre a due no perché non sono ci può, può consigliare qualcuno no, sì, voi, sì, è il voi, poi un, un minimo di vergogna voi la percepite per il mestiere che fate, sì o no? Siamo Un qui... minimo di vergogna. Beh, o, o perché fate il vostro lavoro da 10 euro al pezzo, che giustifica tutto questo che state facendo, specialmente in questa città? sulla realtà delle cose vi ponete una, un minimo di responsabilità di quello che mandate in onda sui giornali e nelle televisioni, un minimo un minimo, un minimo di, di, di, di amor proprio per questa, per questa terra qua, un minimo, ce l'avete oppure non vi riguarda, non avete nessun tipo di responsabilità e ogni giorno c'è una trappola. ogni giorno qualche dirigente che, che lavora per i partiti e non per il bene comune fa delle trappole, andate a seguire andate Andate a seguire i nostri assessori, andate a seguire l'AMAC il lavoro che sta facendo, ma appaiono solo il topo, la zanzara, ma vi dovreste vergognare che, veramente. Che le ha detto la Montanari stamattina Grillo?